Buonasera a tutti, siamo particolarmente contenti stasera di ospitare la videoconferenza il piacevole e interessante volume del professor Rack, Napoli Civile, un affascinante affresco di 30 anni dal, del secolo XVII, ritenuto dall'autore emblematico della trasformazione del popolo napoletano come protagonista sulla via della modernità europea in tantissimi ambiti dalla letteratura al teatro e alla musica, dalla stampa alla medicina, dal diritto alle scienze naturali, dalle arti visive alle scienze applicate. Testimoni di questa varietà di temi che affronta il volume sono le diverse competenze dei professori presenti stasera e che vanno da Lorenza Gianfrancesco dell'Università di Chichester, membro fondatore del nostro centro, e già conosciamo per una affascinante ed eccellente videoconferenza sulle accademie napoletane del Rinascimento. Ha lavorato a lungo sulla dimensione transnazionale della sfera urbana di Napoli, ha pubblicato saggi sulla storia del libro nell'Italia meridionale prima età moderna, sull'eruzione del Vesuvio del 1631 e sull'alchimia della Napoli rinascimentale esplora il ruolo di Napoli all'interno del più ampio contesto mediterraneo con focus sulla schiavitù e la marginalità dei centri popolari napoletani. Poi ci sta il professor Dingo Fabris dell'Università della Gran Basilicata, uno dei musicologi italiani più accreditati a livello internazionale che nell'ambito della iconografia musicale si è dedicato negli ultimi anni al tema Caravaggio e la musica, su cui sta preparando un libro. Ha tenuto centinaia di conferenze e seminari in Italia, in Europa, in Asia, Australia, Stati Uniti, Canada e America Latina. È stato anche per tre stagioni direttore artistico del Teatro Petruzzelli di Bari e collabora con il Master di Musica Antica del Conservatorio di Napoli oltre ad essere responsabile scientifico del nuovo Dipartimento di Ricerca, Editoria e Comunicazione del Teatro San Carlo di Napoli. Poi abbiamo un altro esperto di musica, che è il professor Gianfranco Salvatore dell'Università di Lecce, ed è etnomusicologo e specialista in antropologia musicale. Le sue competenze vanno dagli aspetti musicali e antropologici, in the blue, dal blues al linguaggio del jazz moderno e contemporaneo dalla moresca come ibridazione di forme coreutiche e musicali afro-mediterranea dalla moresca come ibridazione di forme coreutiche e musicali musicali ehm, eh, dalle origini eh, della tarantella alle ricerche sul campo della tradizione musicale pugliese relativi relative al tarantismo. Last but not least, presento la professoressa Giovanna Zaganelli, ordinaria di semiotica del testo dell'Università per gli stranieri di Perugia, una materia a me particolarmente cara, su cui ho lavorato per oltre vent'anni prima di essere coinvolto nell'avventura della portiana. La professoressa Zaganelli insegna anche all'Università di Roma III, coordina il dottorato internazionale di ricerca in Scienze del libro e della scrittura presso l'Università eh, Pestanieri di Perugia è membro del comitato direttivo dell'importante rivista semiotica i suoi interessi scientifici spaziano dalla semiotica visiva alla narratologia alla critica letteraria fino alle recenti ricerche di studi cognitivi ed infine è superfluo la sua notorietà presentare il protagonista di stasera, il professor Rack, una conoscenza reciproca che risale a oltre 50 anni fa. Il professor Rack, allievo e assistente di Salvatore Battaglia, appartiene alla cosiddetta scuola napoletana che ha visto come protagonisti Giancarlo Mazzacurati, Francesco Bruni, Giorgio Fulco, Vittorio Russo ed altri ancora. È stato docente di sociologia della letteratura alla Federico II e successivamente di letteratura italiana all'Università di Palermo per approdare alla storia della critica, della storiografia letteraria dell'Università di Siena e a quelle di Arezzo per la sociologia dell'arte e della letteratura. Tuttavia, a differenza degli altri membri della scuola di appartenenza, ha allargato i suoi interessi a più vasti orizzonti, quali gli insiemi testuali degli ex voto, la comunicazione politica della città moderna, le feste, eh, la genesi del racconto fiabesco nella cultura europea, i processi storici di affermazione della lingua letteraria napoletana nella cultura europea, il ruolo dei linguaggi d'arte nella presentazione sociale, il rapporto tra le istituzioni culturali e il linguaggio politico a Napoli nel 600 tutti i temi affrontati in questo volume che presentiamo stasera. Inoltre, più di vent'anni fa ha fondato l'Osservatorio Permanente Europeo della Lettura e la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze del Testo e componente della Commissione Europea del Patrimonio Culturale Italiano. Ha avuto tanti allievi, di cui molti hanno assicurato la loro presenza stasera per rendergli omaggio. Iniziò coraggiosamente i suoi studi sul barocco negli anni Sessanta, quando era ancora in vigore l'ostracismo crociano e soprattutto dei crociani su questo periodo storico. Fin da allora ha indagato sul testo, sulle feste, sulla letteratura di questo periodo, traducendo tra l'altro in maniera magistrale il Cunto dei riconti di Giambattista Basile, ormai illeggibile essendo redatto in napoletano antico. Dalle varie traduzioni del testo, la sua, e non è una piaggeria, ve lo assicuro, a mio parere è la più fedele. Ha lavorato, come ho già accennato, sul genere fiabesco come fenomeno letterario, ma soprattutto storico, sociologico e antropologico, utilizzando anche gli strumenti forniti dalla narratologia e dalla semiotica. Frutto maturo di tutto questo enorme e complesso lavoro è il volume che presentiamo stasera sulla Napoli del Seicento la cui straordinaria varietà verrà messa in luce dai nostri amici presenti eh, iniziando proprio dalla professoressa Gian, eh, Gian Lorenzo, Gianfrancesco, Francesco qui passo immediatamente la parola. Grazie. Buonasera a tutti, eh, buonasera, un ringraziamento prima di iniziare al professor Paulella eh, per aver organizzato questo evento. Saluto oh, anche il professor Michele Rack, di cui io sono un'allieva, i <ride> eh, professori Edinco Fabris, Gianfranco Salvatore e la professoressa eh, Giovanna Zaganelli. È per me è un onore essere eh, qui stasera e eh, di partecipare alla presentazione dell'ultimo splendido lavoro di Michele Rack, vale a dire Napoli Civile. Il professor Rack, come giustamente ha detto il professor Paolella Pocanzi, non ha bisogno di essere presentato. Conosciamo tutti i suoi lavori e l'importanza che essi ehm, continuano ad, ad avere per chiunque studi la Napoli della prima modernità. Ma gli studi di, del professor Rack accorpano anche altri contesti eh, e secondo una traiettoria che dalla prima modernità giunge al contemporaneo e alle trasformazioni sollecitate dalla cultura mediale. Egli è stato iniziatore eh, di una linea di pensiero storiografico impiantata sul dialogo interdisciplinare tra generi letterari e movimenti artistici, semiotica, arti visuali e scienze del testo, come ci ha anticipato il professor Paulella. Michele Rack si è imposto come uno dei massimi esponenti di una metodologia volta a ricostruire la funzione simbolica e sociologica di una, di una vasta varietà e eh, tipologia di fonti, dalle arti visive alla letteratura, dai trattati scientifici alle feste, dalla genesi del moderno fino alla cultura dei media. Tra i filoni di ricerca più fecondi nella ricca produzione scrittoria di Michele Rack spiccano sicuramente gli studi sul barocco e i linguaggi artistici dell'identità di Napoli eh, e del regno di Napoli e del sud Italia. E qui vorrei citare dei testi chiave sui quali anche io mi sono formata, vale a dire, e come il professor Paolella ci anticipava, eh, la splendida edizione italiana dell'Occunto degli Conti, eh, pubblicata eh, da Garzanti nel 1986, che è diventata eh, un best-seller e un punto di riferimento a, non solo nella storiografia europea, ma anche nella storiografia anglofona, eh, soprattutto americana, degli ultimi trent'anni. A cui vorrei aggiungere anche eh, testi chiave come Napoli Gentile, Immagine scrittura, e più recentemente L'occhio barocco eh, e a dismisura Duomo. Tutti questi testi hanno ricostruito le fasi più importanti del barocco napoletano, ma rispetto non solo alla specificità del suo contesto locale, ma anche rispetto al posizionamento del milieu napoletano nello scacchiere non solo peninsulare, ma anche europeo ed extraeuropeo, almeno in un contesto più contemporaneo. Con l'uscita di Napoli civile, Michele Rack ci offre un altro validissimo contributo alla conoscenza della Napoli seicentesca, con i suoi modi culturali e le complesse sfaccettature della sua sfera urbana. I dieci capitoli che compongono questo splendido testo Sciolgono ognuno aspetti di una trama fatta di contatti e mobilità, spazi pubblici e privati, dinamiche e territorialità cetuali, modalità comunicative diverse e dialoganti con un cosmo urbano multiculturale. E questa parola è forse una, un, un tropo che ritroviamo in, in tutto il testo, perché non dimentichiamo che al tempo, vale a dire nel Seicento, nel primo Seicento in particolare, Napoli era la capitale più popolosa d'Europa, non lo era Parigi, era Napoli, con circa 500.000 abitanti che tra residenti e pendolari si incontravano lungo le arterie dei seggi, al porto e nelle piazze, nelle varie piazze di Napoli. Era questo. Un brulichio umano composito ed accorpante da un lato la diversità mediterranea che popolava Napoli attraverso la presenza di varie comunità, quali quella dei genovesi, dei fiorentini, dei siciliani, dei calabresi, dei ragusiani, dei greci, tanto per citarne alcune, e naturalmente degli spagnoli, e dall'altro la presenza anche di altri eh, contesti europei. E fu il caso sicuramente delle comunità ehm, eh, olandese e inglese che si stanziarono a Napoli nel periodo ehm, storico che eh, il professor Rack analizza in Napoli civile. Quindi In questo testo uh, Michele Rack ripercorre i cambiamenti che annodano la storia della città lungo un asse cronologico, contrassegnato da rimolgimenti ambientali, crisi politiche ed epidemie. Da storica vorrei soffermarmi proprio su questi aspetti della, uh, di Napoli civile. I, ter I terremoti, ad esempio, che colpirono la città a seguito della catastrofica eruzione eh, del Vesuvio, avvenuta nel 1631 l'evento naturale più catastrofico della uh, storia europea del XVII secolo, e poi la rivolta di Masaniello del 1647 e la peste, un po' più, qualche anno dopo, del 1656, fanno da sfondo uh, ad un'analisi delle modalità attraverso cui il popolo civile ha configurato e rappresentato la propria identità. Come Michele Racchi ci spiega, il popolo civile, era un gruppo socialmente composito e in ascesa che accorpava vari segmenti della società napoletana, eh, letterati, artisti, burocrati, uomini di legge, dottori, ma anche frange più umili mh, come quella del popolo minuto e anche le folle ai margini che compaiono nella ricca produzione storiografica, letteraria ed artistica creata all'interno di questo gruppo sociale. Dunque, questo nucleo tematico prende corpo in Napoli civile attraverso un'indagine che coglie con precisione ed esattezza le sfaccettature reali e simboliche della sfera urbana napoletana in un periodo sostanziale della sua storia. E partiamo proprio dall'eruzione del 1631, che come dicevo è considerato eh, senza alcun dubbio l'evento naturale più disastroso nella storia del Seicento europeo. L'eruzione del Vesuvio generò a Napoli una crisi che colpì ambiti diversi, dalla logistica legata alle complesse misure emergenziali alle reazioni che frange diverse della popolazione espressero nello spazio pubblico, secondo modalità politiche e religiose che destabilizzarono in più momenti i rapporti tra potere costituito e masse. La complessa operazione comunicativa che ne derivò vide da subito il coinvolgimento di frange del popolo civile napoletano impegnati a vario modo nella teorizzazione di riflessioni filosofiche, dibattiti pluridisciplinari eh, e messaggi che si imposero negli spazi dell'opinione pubblica cittadina secondo traiettorie ideologiche contrastanti che Michele Rack ehm, ricostruisce mirabilmente in questo testo. Dunque, considerato il primo dei tre eventi che in circa 30 anni avrebbero modificato la composizione sociale di Napoli, l'eruzione del Vesuvio costituisce il tema centrale di un capitolo di Napoli civile che guarda questa volta la catastrofe come tassello storico nella ricostruzione del ruolo del popolo civile nella vita della città. L'analisi di un corpo variegato e ricchissimo di fonti permette a Michele Rack di ricostruire il contributo di cronisti, letterati, uomini di clero, giuristi, scienziati e artisti nella elaborazione della memoria storica dell'evento che ci è stata regalata grazie al grande, al grande contributo ehm, scrittorio e anche in più in campi ehm, creativi dal popolo civile. Questa memoria storica dell'evento impressa appunto nella ricca produzione di immagini e scrittura plurigenere che codificò anche le modalità di una complessa operazione di comunicazione orale. L'analisi del rapporto tra folle, sfera urbana e potere costituito continua secondo una traiettoria parallela nelle pagine che Napoli Civile dedica anche alla uh, rivolta di Masaniello. Michele Rack guarda l'evento e ai, ai suoi attori. Nello sfondo di un contesto urbano stremato da pressioni economiche e conflitti sociali culminanti, nella, eh, e qui cito dal testo, nella destrutturazione dei valori e delle regole della società, dei ranghi, sotto la pressione dei nuovi gruppi che entravano in campo. E questi nuovi gruppi erano naturalmente i gruppi emergenti all'interno del popolo civile. E il ruolo che lo stesso ebbe nella rivolta si espresse anche nella costruzione, anche questa volta, della memoria storica dell'evento, secondo prerogative ideologiche contrastanti. E questo è un fatto fondamentale e importantissimo al fine di comprendere la complessità di questo evento e che eh, Michele Rack spiega molto bene in questo capitolo. Quindi, secondo traiettorie contrastanti a livello ideologico, che si mossero tra istanze monarchiche ed anche anelito repubblicano, ma che spesso guardarono al popolo basso come agente di storia. Rack analizza una varietà di fonti sulla rivolta che comprende, così come eh, se, seguendo una, uh, un metodo di ricerca e eh, di analisi che accompagna anche gli altri eh, capitoli di questo testo e l'eruzione eh, uh, del Vesuvio, eh, Michele Rack uh, analizza un quacervo di fonti che includono cronache, libretti, avvisi, fogli volanti, poemetti, dialoghi teatrali, lettere, la corrispondenza fufferica, fittissime in questo periodo, e opuscoli circolanti ben oltre il contesto locale. Tale produzione consolidò un altro segmento della tradizione scrittoria di una Francia del popolo civile, definito, um, e qui cito ancora, il popolo alto dei medici, degli avvocati, degli insegnanti, degli scrivani e dei funzionari, cioè di coloro che ah, direttamente o indirettamente erano coinvolti nel funzionamento della macchina statale della, uh, a Napoli e che appartenevano, nella maggior parte dei casi, al popolo civile. La lettura di queste fonti offre un'analisi uh, dei nove giorni della rivolta e dei suoi protagonisti dai moti di folle al collasso che si scontrarono nello spazio pubblico ai piani politici di avvocati scrittori ed accademici ecco le accademie ritornano come troppo motivo ricorrente in molti dei capitoli di Napoli Civile e, e, e ed è il mondo delle accademie che ci permette anche di cogliere delle nuanze per quanto riguarda la presenza del uh, popolo civile nella, nella, uh, nella società del tempo nella società napoletana del tempo durante il della rivolta si consumò anche, come tutti lo sappiamo, la parabola di Masaniello che il professor Racca ci, ci racconta eh, in maniera dettagliata. Masaniello che fu, come sappiamo, inneggiato o vituperato ehm, da tanti, capo dei rivoltosi, ma anche tradito dagli stessi rivoltosi e pedina della secca ragion di stato spagnola. L'immagine di Napoli che questa lettura propone è quella di una città afflitta da divisioni di fazioni e dalla manipolazione dall'alto dei gruppi in rivolta e dello stesso Masaniello, ma al contempo un'entità urbana di riferimento nel processo storico di disintegrazione del potere coloniale spagnolo. Michele Rac affronta la rivolta da un'angolatura e questo è un fatto fondamentale a mio avviso, che è immessa nell'analisi dei moti conflittuali fra potere straniero e città, e che segna la distanza di Napoli civile da contesti storiografici legittimanti a vario modo il dominio spagnolo a Napoli e nel regno. E in questo senso ehm, Napoli civile si pone nell'ambito di un discorso storiografico che, ehm, che pone appunto le distanze dalla da, da, da uh, processi storiografici eh, confluiti nella produzione eh, di molti testi che hanno legittimato invece la presenza uh, spagnola a Napoli. So, nella ricostruzione delle tipologie di crisi che colpirono la città nel uh, XVII secolo, Michele Rack guarda all'ultimo dei tre eventi analizzati in Napoli civile vale a dire la peste del 1656, un evento disastroso anch'esso che decimò la popolazione napoletana. La letteratura in lingua napoletana, uscita dagli ambienti mediamente acculturati del popolo civile, offre anche in questo caso una lettura dei rimolgimenti sociali causati da quell'evento disastroso e l'analisi eh, dei testi prodotti eh, da frange del popolo di Civile offre veramente un'analisi uh, un originalissima dei fermenti e, e, delle, ehm, e ehm, dei rimolgimenti che ehm, occorsero nella società napoletana a seguito di quel catastrofico evento e la fonte scelta interessantissima per l'analisi dei cambiamenti improvvisi e violenti che colpirono Napoli è il poemetto un poemetto scritto in lingua letteraria napoletana Napoli scontraffatto dopo la peste eh, di Giambattista Valentino pubblicato più o meno concluso nel 1656 il lettore ehm, leggendo questo eh, questo capitolo apprende come dalla peste fosse emerso un contesto urbano alla rovescia, lacerato dal, dalla frantumazione dei meccanismi regolanti i rapporti tra ceti e dominio. E, e, e, e inoltre eh, come questo evento eh, avesse portato al, al, al dominio, anche se breve e caotico, di gruppi marginali e in questo scenario immerosimile e soffocato dalla corsa al mutamento di status quest'opera cronaca conferiva centralità anche agli zanni cioè alle maschere della commedia dell'arte come dice il professor Rack che descrivevano compiutamente i nuovi ricchi e le loro pratiche, quindi si assiste ad una sorta di, di realizzazione paradossale di un mondo alla rovescia, di quella che molti storici hanno chiamato una, la, la, la, il consolidamento, anche se breve, di un mondo upside down, so, alla rovescia, sotto sopra. Con la peste il capovolgimento teatrale dei ruoli usciva, attraverso gli zanni ad esempio, dalla dimensione comica del teatro e diveniva quotidianità osservabile. E questo è un, un elemento sostanziale e interessantissimo dell'analisi che Michele Rack propone di questo evento eh, così doloroso per la, nella storia di Napoli. Il realismo dell'opera di Valentino rimodulava anche il rapporto di tolleranza dei gruppi elitari. Eh, che erano i detentori tradizionali di committenza e controllo ideologico, rispetto alla scrittura letteraria, che acquista una libertà mh, particolare, sebbene breve. In questo stravolgimento quindi dell'ordine delle cose, della funzione mediatrice della poesia, Michele Rack riflette sul ruolo dello scrittore del popolo civile e sul valore della poesia di Valentino egli stesso, un rappresentante del popolo civile naturalmente, nel raccontare, e qui cito dal testo, storie ehm, non con le sfumate e tranquillizzanti tonalità del romanzesco e del fantastico, ma con quelle crude e conflittuali della cronaca. Quindi la scrittura in questo momento di... Ehm, nel momento in cui la società napoletana si smaglia e perde il suo, il suo ordine, la scrittura paradossalmente conquista uno spazio di libertà. E questo spazio di libertà scrittorio e quindi ideologico viene appropriato, come nel caso di Valentino, dai rappresentanti del popolo civile. Napoli civile è un sofisticato testo storico, e la realizzazione di un progetto che analizza eventi e riflette su questioni riguardanti l'emergere e il consolidamento del ruolo del popolo civile nella storia di Napoli. L'analisi attenta di un corpus variegato di fonti, Lasciatoci da questo segmento cetuale, permette a Michele Rack di tracciare i processi storico-culturali che ne identificarono la presenza nelle arti visuali, nella codificazione letteraria della lingua napoletana e qui c'è uno splendido capitolo dedicato proprio a Giambattista Basile, tra gli altri, tra, a Giambattista Basile e lo punto degli conti, ma anche nella disseminazione di modalità comunicative e distanze ideologiche, come abbiamo visto, nel consolidamento inoltre di generi di scrittura spesso marginali, e storicamente anche in esistenza, fu sicuramente il caso del uh, uh, genere fiabesco inaugurato uh, da Giambattista Basile. L'analisi di questo ricco patrimonio culturale e la cronologia che lo attraversa rendono Napoli Civile un testo di grande valore accademico, scritto, e questo è un altro punto forte del testo: scritto in un linguaggio fruibile che accoglie il lettore, non necessariamente un lettore specialista, ehm, accoglie il lettore ed è capace di instaurare un dialogo tra analisi storica ma anche presente, perché Napoli civile ha un grande, eh, ha un grande sostrato di modernità, L'eruzione vesuviana del 1631, ad esempio, la rivolta di Masaniello del 1647 e la peste del 1656 invitano anche ad una riflessione sull'idea di emergenza, sui rapporti tra istituzioni e masse, sul ruolo che diversi agenti reclamano nella specificità di contesti storici in crisi. Eh, e qui il, il contatto con ciò che stiamo vivendo mi sembra quasi automatico. Gli avvenimenti di una capitale della prima età moderna stimolano Traiettorie di lettura che parlano anche all'individuo del nostro tempo, lacerato da crisi ambientali, emergenze sanitarie e tensioni politiche che si consumano, ieri e come oggi, in una sfera pubblica smagliata da polarizzazioni ideologiche, moti conflittuali, ma anche spinte creative forti e innovative le spinte creative, eh, ieri come oggi, eh, del popolo civile. Quindi Napoli civile parla anche al nostro tempo e questa eh, diciamo, è, è una nota che aggiunge ulteriore qualità alla, a, alla struttura, all'impianto strutturale eh, di Napoli civile. E con questa ultima riflessione sulla modernità di questo testo che ho letto con grande piacere dalla prima all'ultima pagina, chiudo questo mio oh, brevissimo intervento, invitando se mi è concesso tutti ad immergersi nelle pagine straordinarie di Napoli Civile che contengono, credetemi, molto di più di quanto io non abbia detto <ride> grazie a tutti per l'attenzione eh, grazie al professor Gianfrancesco che veramente è stato una trasplendita, sintesi del volume che è veramente molto molto complesso ecco, ora ehm, così come avevamo visto prima eh, passo la parola al professor Dingo Fabris che ci parlerà di altri aspetti di questo volume veramente splendido eh. bene eh, la mia eh, naturalmente la mia funzione è quella di parlare di quello di cui mi occupo insieme al collega che verrà dopo di me Gianfranco Salvatore cioè di musica ma eh, ha un significato molto particolare la musica in questo libro eh, in prosecuzione di quello che già si vedeva in diversi altri volumi di Michele Rack che è uno studioso che... Eh, eh, ...discipline non in maniera così eh, paternalistica come succede molto spesso, quasi sempre quando si parla di musica in un volume più generale si trova un capitoletto, c'è anche la musica, per esempio, a Napoli nel 600 eh, o nella pittura di un, di un periodo o in una storia di un'altra città. Invece, eh, pian piano, nei volumi da Basile eh, alla... Ehm, a Napoli Gentile, noi abbiamo visto già negli anni come la musica avesse preso la funzione nella narrazione di Michele eh, un, un po' di, di, di poter narrare in, in maniera... rendere veramente percepibile l'idea di una città eh, di suoni, di una città sonora, come si vedeva dai titoli del, dei capitoli del libro appunto napoli gentile dove il primo capitolo si intitola la città musicale il secondo le canzoni del bel tempo antico e poi un capitolo sul teatro e poi libretti e poi attori e maschere e poi eh, feste e finisce l'ultimo capitolo con la piorba e altri strumenti della poesia musicale eh, parla di canzonieri parla di esecutori eh, colti e popolari eh, di sensazioni sonore ma in fondo che cosa fa Michele Rack? Riproduce quello che già nel 600 Giambattista Basile aveva fatto, aveva interpretato già in maniera estremamente attenta il soundscape della città, cioè il tappeto sonoro di questa città eh, che eh, le guide come il, la guida del forestiere, per esempio, del 1634, eh, descriveva come un ronzio, come quello di api, perché la popolazione che è stata descritta da chi mi ha preceduto era talmente enorme che questi suoni si mischiavano con vociare, con rumori, con le campane, con le processioni, con tutto quello che si può immaginare. Eh, I dieci capitoli che compongono questo libro, eh, che come vedete eh, ho già saccheggiato in maniera gioiosa, in 519 pagine, eh, non mancano appunto anche questa volta, in ogni capitolo, di segnalare eh, qual è eh, il ruolo della musica accanto a tutte le altre discipline, accanto a tutte le altre arti e tutte le pratiche eh, di una società che appunto si vuole interpretare non più dal punto di vista della corte, corte vicereale, rapporti di potere, ma dall'altra parte e questo è straordinario perché Napoli nel 600 eh, cominciò un cammino inarrestabile che poi esplose nel 700 eh, affermandosi come la capitale europea della musica e chiunque partisse da Napoli e migrava nel mondo di, del 700 veniva accolto con un rispetto che oggi non ci potremmo mai sognare ma già dal 600 fare il musicista a Napoli era il mestiere più sicuro, tanto che quattro dei dieci orfanotrofi attivi alla fine del 500, orfanotrofi maschili attivi alla fine del 500, furono trasformati dagli inizi del 600, dal 1608 in poi, in scuole di musica popolari, i conservatori, perché questo era il nome dell'orfanotrofio a Napoli ed è diventato poi un sinonimo, ancora ai nostri giorni, della scuola di musica più elevata e con quattro conservatori attivi si formarono migliaia e migliaia di musicisti che invasero prima tutto il mercato possibile cittadino con 500 chiese che offrivano lavoro, lavoro sicuro a tantissimi musicisti ma la competizione era enorme, dovevano essere veramente bravissimi e poi emigravano, e, e da qui è nato appunto il mito della città musicale. Allora, dal primo, dall'introduzione, noi troviamo già un capitoletto su, sulla Sirena, sul mito fondativo, e, e naturalmente il mito di fondazione della città come partenope e l'autoidentificazione, e questo lo ricordo sempre in ogni circostanza e non può quindi che, che essere la migliore introduzione a questo libro che è Napoli è l'unica grande capitale eh, mediterranea, europea e probabilmente nel mondo che è nata su un mito musicale, sul canto appunto di un essere eh, mitico. Poi il secondo capitolo eh, è dedicato a, a, alla distruzione di cui abbiamo sentito parlare prima, alla prima dei tre momenti terribili che ha vissuto la città di cui parla il libro di Michele Rack, l'eruzione del Vesuvio del 1631, che però ha provocato anche una serie di reazioni nel campo musicale strepitose. Eh, ci furono, grazie alla elevazione di San Gennaro a principale protettore, mentre prima non lo era, eh, dei eh, 22 santi protettori che erano già allora eh, circondavano la Vergine Maria come super protettrice. Eh, San Gennaro comincia ad attirare talmente tanta attenzione da farci una cappella musicale. Il tesoro di San Gennaro diventa la seconda cappella musicale più importante dopo quella del viceré a Napoli. E, e su questo noi abbiamo eh, una citazione molto colta di Michele Rack che fa capire quanto a fondo lui abbia. Lavorato per raccogliere tutti gli elementi. E ci sorprende che troviamo una citazione musicale così esplicita parlando dell'eruzione del Vesuvio. Eh, a pagina eh, 100 noi abbiamo eh, la citazione di un madrigale di Michelangelo Rossi dedicato appunto a questo spettacolo eh, impressionante. Eppure Michelangelo Rossi non era napoletano e non viveva a Napoli, quindi era arrivata a Roma questa, eh, questa descrizione e se mh, avevo pensato di farlo sentire però in realtà eh, si può trovare facilmente su internet così evitiamo di, di togliere spazio agli altri che, che mh, vorranno venire visto che Michele Racchi invita il lettore a questo punto a trovare questa musica e a sentirla mentre d'ampia voragine di Michelangelo Rossi un madrigale a cinque voci nel terzo capitolo, il capitolo sulla fiaba, noi abbiamo il raccordo con tanti altri scritti sulla fiaba, più antichi, ma anche recentissimi, di Michele Rac, come Logica della fiaba, per esempio, e, e, e naturalmente fiaba ci riporta ancora una volta a Basile, ma ci riporta a, anche alla musica, perché a pagina 120 abbiamo Musica e racconto, un bellissimo paragrafo bisogna dire che alcuni di questi paragrafi sono in realtà talmente brevi e costellano eh, questa trattazione eh, in una maniera così eh, concisa come una poesia sapete quelle quelle poesie veramente essenziali giapponesi che eh, si può leggere questo libro anche come una raccolta di aforismi che rinviano però a fatti sostanziali, quindi invece di usare la retorica che è tipica degli intellettuali italiani eh, di voler far vedere che sanno tutto, descrivere tutto, beh, Michele Rack ci dice in ogni paragrafetto che cosa è importante sapere. E questo paragrafetto, musica e racconto, è davvero perfetto. Capitolo quarto: eh, persino parlando del mangiare da pagina 149, noi troviamo a un certo punto la descrizione di canti goliardici che si possono eh, ascoltare nel godere del mangiare come ritualità collettiva assolutamente meridionale, assolutamente napoletana, quella che porta all'esplosione eh, all delle cuccagne. Ecco, il canto del Gaudeamus, il canto che eh, i clerici vaganti avevano cominciato a portare in giro dal Medioevo in tutta l'Europa e qui abbiamo questa, questo risvolto sonoro persino nel mangiare. Il mio capitolo preferito, eh, i miei due capitoli preferiti sono il quinto. Insomma... conosciuta o forse sconosciuta ai più un poemetto di Didone eh, pubblicato nel 1640 eh, e, eh, e questo um, mi ha subito sollecitato eh, ho, ho trovato questa cosa sorprendente, straordinaria, potrebbe giustificare un fatto storico che per noi musicologi è acquisito ma non spiegato: perché la prima opera in musica rappresentata a Napoli nel 1650 è la Didone di Francesco Cavalli. Eh, il libretto della Didone è il libretto di un'opera veneziana, un'opera eh, tra l'altro di un autore straordinario Giovan Francesco Busenello, un grande poeta per musica, eh, libertino molto molto molto libero nelle sue espressioni, con una musica che eh, è veramente straordinaria, è l'erede di Monteverdi, il più grande da quel momento l'opera non lascia più Napoli, nasce quindi con Didone e possiamo immaginare quindi quanto importante sia questo, questo capitolo anche come preparazione a, per noi a, a, a questa trasformazione di una città che avendo una corte instabile, una corte con uh, vicerei che si alternavano troppo rapidamente, non aveva potuto conoscere l'opera di corte alla Fiorentina ma che non ancora aveva scoperto l'opera alla veneziana, cioè un'opera privata, un'opera a pagamento nei teatri pubblici. Dopo il 1650 diventerà, insieme a Venezia, la capitale dell'opera italiana e poi europea. E salto i capitoli 6 e 7, il 6 perché di Masaniello ne abbiamo sentito parlare tantissimo poco fa, è veramente un, un altro di quegli eventi cruciali il 1650. Vengono, viene tagliata la testa per succede questo al, al maestro della cappella reale Giovanni Con questa data e l'epoca che nascerà dopo sarà completamente diversa. Quindi sono momenti epocali ben individuati in questo libro anche per la musica eh, e la musica come segnale, trombetti, tamburini, eh, a, nella baraonda dei moti rivoluzionari emerge continuamente. Il capitolo 7, Pastori in Arcadia e il capitolo 8 dedicato agli Zanni, vi lascio al collega Gianni, che Michele Rack ci ha insegnato da tanti anni nel campo della moresca, della villanella, della commedia dell'arte con musiche, di tutte quelle eh, questioni eh, che probabilmente tra pochi minuti Gianfranco potrà eh, introdurre molto meglio di me e che lo, lo hanno anche molto avvicinato all'autore di questo libro e eh, vorrei... Eh, citare per, per ultimi due capitoli che restano, eh, Cade il mondo, un bellissimo titolo, è in realtà un, il capitolo più lungo. Sono tante pagine dedicate a un autore che è assolutamente eh, straordinario, importantissimo, ed è napoletano, ma ce, ce ne siamo dimenticati. Lo abbiamo lasciato un po' agli storici dell'arte, un po' A qualche storico della letteratura che lo vede di per sé come una specie di caso isolato e straordinario, io ho sempre avuto il sospetto che Salvator Rosa con la musica avesse molto a che fare, e ne aveva già accennato Ulisse Protagiurleo, eh, spiegando che lo zio di Salvator Rosa era un costruttore di chitarre a Napoli ed era di origine pugliese di Bitonto. E, e, e quindi Salvatore Rosa frequentava insieme a Giovanni Battista Badessa questa bottega di, di costruttore di chitarre e si imbeveva di questa, di questa musica e, e, e... ma eh, in realtà all'interno di questo... È spiegato così da Pitagora ai Castrati. Lo spettacolo di questa città uh, tumultuosa, variopinta e sonora: l'arrivo di che cosa? Della categoria dei cantanti più bizzarri e più straordinari che l'umanità abbia concepito ossia i cantanti virati, il cantante castrato eh, beh eh, i castrati hanno a che fare con le accademie hanno a che fare con le sirene con partenope, con la chiesa e con l'opera e con i palazzi nobiliari entrano dappertutto nel tessuto entrano nei conservatori dove sono eh, particolarmente richiesti perché saranno merce di scambio e preziosissima che arricchisce i conservatori napoletani e accostati alle virtuose diventeranno i due poli di attrazione incontenibili della seconda metà del seicento a Napoli ed è eh, il, il nome re, Nerone tra l'altro eh, anche questo ha molto a che fare con l'opera a Napoli perché eh, la seconda opera eseguita a Napoli dopo la didone di Cavalli, fu il Nerone di Claudio Monteverdi, 1651. Questo Nerone in realtà si chiamava nel titolo veneziano l'incoronazione di Poppea, ma poiché Poppea era un nome un po' troppo provocante per una città come Napoli eh, e non, non era la libera Venezia e in più a Napoli Nerone era ancora un considerato un simpaticone, un un eroe per il popolo napoletano che, come diceva Livio, eh, acclamava Nerone che andava apposta, magari pagando la clac, eh, nell'arena napoletana per farsi sentire con la sua lira. E, e si chiude il, il, il libro con un, un capitolo eh, finale molto ricco, dedicato alle feste di corte, in particolare a una descrizione di feste di corte del 1659 che anche questa io eh, considero determinante e per la quale ho avuto una fortuna sfacciata, perché sono, è uno dei pochi libri napoletani del 600 che sono riuscito a trovare sul mercato d'antiquariato senza svenarmi in maniera eccessiva, pur essendo un libro di feste di quelli che costano, che valgono tantissimo. E queste feste di, eh, descritte da Andrea Cimino nel 1659 danno veramente l'idea di quello che fosse un percorso festivo della città di Napoli. A pagina 456 c'è quello che io considero l'emblema di, se uno volesse spiegare a degli studenti che cosa significa il paesaggio sonoro di una città, deve leggere pagina 456, troverà la descrizione del soundscape attraverso questo libro di feste commentata da Michele Rack come un grande esempio di maestria letteraria. Io mi fermo qui, credo che abbia già espresso il mio entusiasmo per questo libro. Grazie professore. Grazie professore. Grazie per questa magistrale analisi puntuale del testo, e, ma soprattutto per la focalizzazione degli aspetti musicali del volume. E, siamo un po' in ritardo, comunque ecco, passo immediatamente la parola al professor Gianfranco Salvatore dell'Università di Lecce. Grazie. Il microfono Gianfranco. Grazie, Nico. Come ha detto il professor Paolella, sono un etnomusicologo. e Già il fatto che io sia presente qui, eh, assieme a un musicologo barocchista, come Dinko Fabris, già eh, dà eh, la misura di quanto vasti siano gli interessi e gli approcci non solo eh, agli oggetti delle ricerche del lavoro di Michele Rack, ma al suo stesso modo di sentire eh, l'universo della cultura. Eh, è vero che sono un etnomusicologo di, di un tipo un po' particolare perché mi occupo di etnomusicologia storica che è una disciplina pochissimo presente in Italia e quindi sostanzialmente studio le manifestazioni popolari della musica o, o quelle di, di matrice urbana ma ispirate al popolaresco nel passato. E quindi già questo è un primo grado di avvicinamento tra il professor Rack e il, e il mio lavoro. Eh, quello che vorrei dire inizialmente, è perché penso che sia un contributo anche a capire la vastità, si dice di solito la vastità degli interessi, ma io direi la vastità del mondo eh, di Michele Rack, che lui affronta avendolo prima costruito dentro se stesso, e nella fattispecie musicale ma non solo, eh, ci unisce semplicemente per il fatto che io eh, avevo le mie ricerche si erano molto giovate della lettura del classico Napoli Gentile noi non ci conoscevamo personalmente ma io lo contattai un po' più di dieci anni fa, credo nel 2011 per invitarlo a un convegno internazionale scaturito da una ricerca che portava avanti con l'Università di Chicago, eh, avendo a un certo punto deciso di non occuparmi più o di non occuparmi soltanto, come eh, descriveva il mio lavoro Paolella all'inizio, di cultura afroamericana ma anche di cultura afro-europea, un campo che era tutto da ricostruire e da inventare anche sul piano metodologico in cui il lavoro di Michele Racco costituisce, costituiva un precedente, anche perché come Michele ero convinto che eh, se si può studiare eh, l'inizio dell'interculturalità euroafricana a partire eh, dall'età protomoderna questo andrebbe fatto innanzitutto a partire da Napoli che vi garantisco che frequentando i maggiori specialisti di, di questa banca multidisciplinare di ricerche quella del rapporto della cultura, cultura africana e le culture europee della prima età moderna, eh, conoscendo non solo la letteratura inerente, ma anche molti dei, degli specialisti di questo ramo eh, un po' in tutto il mondo, eh, devo ac accusare il fatto che, eh, la, benché una messa enorme di materiale in proposito sia nella cultura e nella storia di Napoli, pochissimi all'estero se ne sono accorti. E quindi diciamo la prima cosa che mi ha avvicinato anche in amicizia, oltre che in fratellanza accademica con me che l'Erac è stato il fatto di difendere questo lavoro di scavo su Napoli, che tra, le, tra i tanti meriti storici della sua cultura ha anche il fatto di aver acceso numerose opere di varia natura, quindi non solo letterarie, eh, la questione dell'interculturalità eh, tra le grandi capitali europee. E il mondo africano nell'età protomoderna, cioè nell'età in cui comincia la tratta schiavistica eh, che però ha una fisionomia diversa anche di scambio in alcuni luoghi particolarmente illuminati dove la tolleranza si traduce in una effettiva transculturalità come è stata a Napoli perlomeno durante tutto il Cinquecento e nei primi decenni del Seicento. da qui l'incontro con Michele Rache è poi è diventato un'amicizia che si è protratta nel tempo finché Due anni fa, in piena reclusione da epidemia di Covid, abbiamo deciso assieme di fondare questa collana di libri in cui, eh, che è stata inaugurata da questo bellissimo libro di Michele, Napoli Civile, il cui secondo volume, eh, che è quasi un fratello di questo libro, è stato eh, il mio, è un libro da me curato con altri grandi studiosi internazionali, tra cui lo stesso Michele Rack, sulla, in, su questo genere di, di interculturalità euroafricana. Eh, questo solo per dire se ce ne fosse bisogno della vastità di interessi che discute il lavoro di Rachel, che trova particolare eh, spiegamento, oltre la spiegazione in questo libro così ricco, da andare perfino oltre il classico Napoli Gentile, e il cui senso anche ideale, secondo me, viene riassunto da questo breve passaggio che adesso vi leggerò verso la fine del libro, pagina 439, e che dice molto dell'opera e del metodo di Michele Arac, e secondo me anche parecchio dell'uomo Rack. Napoli è una città obliqua che scende dalle colline dentro il mare. Per questo il suo immaginario è come instabile scivola facilmente verso le profondità aggressive e benefiche delle acque, acuendo la sensibilità e la percezione visionaria per altri abissi. I vagabondi, i miserabili, i mostri, la memoria, i piaceri, la morte, che per essere assimilati e controllati sono messi continuamente in forma di miti, leggende, racconti e inevitabilmente teatro. E quindi una parte importante di quelle che da sempre sono le ricerche di Michele Rack che trovano particolare ulteriore coronamento in questo libro sono i vagabondi i miserabili mostri, tra cui gli africani neri, sicuramente, e il loro modo in cui Napoli ha saputo mettere anche loro, assieme ad altri marginali, nella forma di miti, di leggende, di racconti e inevitabilmente teatro. S ultima parola cruciale, secondo me, nella considerazione dell'opera di Michele Rack ed è anche l'aspetto che forse di più uh, ci avvicina. Cioè il fatto di considerare qualsiasi storia del, delle arti, che sia della letteratura, della musica, ovviamente del teatro, come la storia di arti evidentemente o a volte sottilmente performative sul piano iconografico, basta pensare alla magnifica copertina di questo libro. Cos'è questo se non il grande teatro di strada della Napoli protomoderna? Quindi una parte a cui sono particolarmente sensibile dell'opera di Michele Rack è il fatto di questa sua, sapere enciclopedico, che si risolve in pagine straordinariamente dense, tanto più straordinariamente dense in quanto straordinariamente piacevoli che un'arte rara di scrittura e di pensiero eh, per me è importante come anticipava Linco il capitolo settimo dove Michele con le sue grandi abilità di sciatore del pensiero scivola dai pastori dell'Arcadia fino appunto ai neri africani e a quello che i napoletani hanno tratto da questo contatto con gli africani che erano sì schiavi, ma qui siamo in una casa Pontaniana che si giovava della tradizione di tolleranza che era stata stabilita dall'Accademia Pontaniana e da Pontano stesso. Penso che a tutti gli studiosi e lettori di, di Pontano sia nota la famosa di Atriba con Matteo Bandello che aveva completamente sovvertito un aneddoto di cui contando si serviva per incitare il suo pubblico, incitare i napoletani e non solo a trattare bene gli africani che erano loro schiavi, eh, per evitare che impazzissero da questa atrocità della storia Purtroppo si coltivava in tutta Europa, anche se a Napoli con una tolleranza e una curiosità umana e culturale sicuramente superiore a molti altri luoghi d'Europa. Bandello prese, come è noto, questo apologo pontaniano, lo ribaltò in una novella in cui parlava di uno schiavo che è battuto dal suo padrone, ammazza la padrona, ne ammazza i figli piccoli e poi si suicida precipitandosi da un autore. Scriveva addirittura nell'introduzione in modo come dire critico se non ironico, sapendo che voi signori napoletani mirabilmente vi dilettate di tenere schiavi. E su questa tolleranza napoletana verso gli schiavi e questo sentimento spesso di fraternità sono nati interi generi di cui una freschissima e densa sintesi è data dal capitolo VII del libro Napoli Civile in cui si parla molto ad esempio anche di Moresche, le canzoni Moresche, erano un intero ciclo di canzoni scritto a Napoli, erano almeno 12 canzoni diverse, che per la prima volta nella letteratura mondiale, mondiale con un solo piccolo precedente in un'opera popolaresca spagnola, dove ci sono due personaggi neri, sono interamente dedicate alle azioni della comunità nera a Napoli, e messa in canti e balli dichiarazioni di fierezza etnica, ehm, eh, orgoglio razziale, ma anche eh, battibecchi intertribali tra schiavi africani di diverse etnie, come sarebbe accaduto soltanto secoli dopo, nel Novecento, dei grandi compositori americani come Gershwin eh, e altri, in cui si facevano questi musical all Negro, come si dice, con i personaggi tutti neri che intrecciano le loro vicende senza alcun bianco. E questa cosa è nata a Napoli, è nata nella Napoli delle canzoni moresche che Michele ben descrive anche nelle sue ramificazioni secentesche, perché questo genere che nasce nella prima metà del Cinquecento napoletano poi si prolunga nella letteratura, quella di Basile, nella Tior Taccone e non solo, e nel teatro di strada e poi nei carnevali, ancora nel e nel Settecento. E basta leggere i titoli dei paragrafi che Michele vi dedica per capire quanto ampio e ricco sia questo mondo eh, che intreccia molteplici arti, spesso sul piano performativo, mettendole in scena in forme parateatrali o di teatro musicale o squisitamente teatrale. Eh, I mori in scena e per strada, cioè questo titolo è un'ottima sintesi della permeabilità di questo discorso che simpatizza con la vita della comunità nera. A napoli balla la schiava mora per la principessa bianca balla lucia canazza che da personaggio diventa nome di un ballo eh, il ballo della lucia che si chiama la sfessania la catupa era da alcuni considerato eh, addirittura eh, un'anticipazione di gesti passi e posture poi assimilati nella tarantella tutti ballano per strada e tuba catupa appunto una delle forme che prende questa, questa, forma, questa eh, tendenza a creare delle forme afro-europee nel ballo e che vede a Napoli, nella Napoli civile, nel senso in cui lo intende Michele una particolare attenzione, fioritura e coinvolgimento di popolo, eh, non solo, è collettivo, dal popolo all'aristocrazia. E così il paragrafo intitolato Moresche, quello sulle glorie, cioè pantomime di carnevale, con allusione ancora una volta alla Tior Battacone con i suoi molti travestimenti eh, procuratisi dai napoletani annerendosi il viso e eh, misurandosi nel ballo della Lucia eh, o nel ballo della Sfessani. E dunque eh, non ho potuto fare a meno di mostrare che la mia lettura di questo libro è, sta nel microcosmo costituito dal capitolo settimo, i cui temi e i cui intrecci che si impegnano ormai settimanalmente in molte proficue e divertenti discussioni eh, sono e possono essere letti come il microcosmo dell'intero libro, e eh, sicuramente eh, quantomeno dell'amicizia intellettuale e personale che eh, da più di dieci anni lega eh, me e Michele e di cui anche qui lo ringrazio. Grazie professore Sapatore. Eh, interessantissimo eh, l'intervento, soprattutto perché messo in fuoco, a fuoco la teatralità della, della cultura, della diversità, della napoletanità, e ma perché sarebbe molto interessante appunto le interferenze culturali della canzone soprattutto appunto, con appunto morisca eh, Passerò, passerei ora la parola. Al professoressa um, eh, Giovanna Daganelli eh, che eh, insegna come abbiamo detto prima all'Università dell'Università dei Sani di Perugia Prego. Grazie, grazie intanto ringrazio davvero il professor Paolella per questo invito eh, ringrazio Michele Rac eh, per avermi coinvolto eh, in questa conversazione di questa sera M mi scuso se Andrò davvero abbastanza veloce perché qui stanno già chiudendo, mi hanno già bussato alla porta per uscire dal mio studio, ma intanto eh, grazie a tutti, eh, diciamo che la complessità e eh, sicuramente l'interesse di questo volume Napoli Civile è già stato ampiamente dimostrato dagli interventi eh, che eh, mi hanno preceduto tutti davvero interessanti e vi ringrazio davvero eh, per questo punto di vista che avete eh, eh, lanciato sul, eh, sul testo dunque un testo che ritengo molto complesso eh, come qualcuno ha già detto scritto in maniera affascinante basterebbe guardare i titoli dei paragrafi poi adesso qualcuno anche ne, eh, ne citerò eh, basterebbe guardare anche, eh, diciamo, come dire, il percorso intanto paratestuale del volume perché in effetti eh, già è stata eh, citata la copertina di Spadaro piazza del mercato a Napoli eh, del 1647 eh, che eh, eh, risponde direi la stessa copertina al focus del, del volume principale de, del volume all'obiettivo forse a uno degli obiettivi principali del volume di Michele Rack cioè questa mappa del fluire trasversale delle idee come lui dice il luogo delle dice i teatrini, la mostra dei corpi, i confronti, gli inganni, i travestimenti, le truffe e le rivolte, ecco tutto questo in qualche modo è già rappresentato in copertina, eh, ma eh, lo ritroviamo poi anche nell'indice, perché eh, l'indice viene eh, definito da Michele Racco come una mappa ed è una mappa dei nomi, dei luoghi, delle idee e dunque nel mezzo i dieci capitoli che in qualche modo sono già stati attraversati e poi le 75 immagini. Ecco allora direi che intanto è un percorso ricchissimo questo, eh, ma come dice lo stesso professor Rà, come dice Michele eh, nell'introduzione, un percorso che è cominciato negli anni 70 se non prima ed è ancora in corso, quindi una sorta di work in progress se vogliamo questo di. Eh, dell'interesse per il barocco, dell'interesse per la storia di Napoli, eh, come ha detto la professoressa Gianfrancesco, questo è, eh, è un volume, è, è uno scrigno di storia napoletana, dunque è uno scrigno sul barocco napoletano, ma aggiungo con uno sguardo proteso sempre verso l'Europa, perché mi pare che l'Europa sia uno degli interessi portanti anche non solo di questo, di questo volume, ma degli interessi più in generale di Michele Rack. Ecco, il, eh, europeo e anche l'obiettivo eh, diciamo eh, eh, di ehm... Portare eh, i suoi progetti di ricerca in un ambito che eh, diciamo è sia locale che anche europeo. Quindi, una Napoli come capitale europea, una Napoli che è vicina a Parigi, una Napoli che è ancora più eh, popolosa eh, di eh, Parigi. E quindi, in questo senso, eh, mi sembrava un altro punto interessante. Quindi, l'attante principale rimane questa città napoletana Napoli eh, nel medio Seicento, eh, diciamo eh, in una rapida espansione e con una classe sociale emergente che è quella appunto della, eh, del popolo civile come eh, Michele la, uh, la, uh, racconta, lo racconta. Uh, ma... Um che cosa eh, diciamo, eh, siamo, ecco, diciamo siamo negli anni centrali del 600 tra il 30 e il 70 e questi tre eventi di cui eh, abbiamo già parlato scuotono Napoli ma eh, tre eventi, tre crisi che alterano il sistema sociale e dunque si viene formando un nuovo sistema sociale appunto quello del popolo civile questo aggregato particolare di cui già eh, si è parlato e questi tre eventi importanti diciamo ridisegnano l'identità napoletana Uh, ma eh, eh, questo aggregato del popolo civile si è configurato dunque nel corso del secolo anche con un insieme di opere eh, che hanno prodotto l'immagine di Napoli barocca quindi del, dal teatro al racconto fiabesco, alla cronaca, alla guida eh, per i viaggiatori ai quadri e alla grafica, un altro appunto interessante che Michele Rack porta in campo. Allora direi che questo libro mostra proprio come eh, i testi, eh, diciamo, eh, i testi della, della letteratura e delle altre arti, rappresentano il mondo oh, vivente meglio di qualsiasi. Cronaca. Quindi questo è uno, mi pare, dei punti fondanti di Michele Rack, cioè eh, questi testi che nascono in reazione a degli eventi e di cui il popolo civile eh, si appropria, di cui il popolo civile fruisce, eccetera, costruiscono non solo l'identità eh, diciamo della, della, della, Napoli, della Nuova Napoli, della Napoli eh, barocca, ma eh, ci eh, danno anche un modo forse diverso per entrare nel volume perché quello che vorrei dire anche se eh, diciamo scusatevi un po' rapidamente ehm, è ehm, avvicinare eh, questo libro attraverso questa serie di testi che sono poi la reazione agli eventi eh, eh, si può fare attraverso secondo me due parole chiave del testo perché da un lato abbiamo quella che potrei definire intertestualità o anche intermedialità e dall'altra la parola invece è metamorfosi, secondo me sono due parole che ci permettono di entrare profondamente nel testo eh, diciamo e, e ci fanno capire come in effetti eh, le idee transitano attraverso i testi, ma anche segnalino e anche orientino il mutamento sociale ma dunque quali testi ecco, per rispondere a quel primo criterio di intertestualità che io ho un po' eh, citato, che riassume, mh, diciamo, riassume anche in maniera molto, molto sintetica eh, tutto il grande lavoro di costruzione testuale che c'è all'interno di Napoli Civile. Eh, di, diciamo che eh, potremmo parlare di testualità allargata, perché è una testualità che mette in campo non solo la letteratura, la letteratura colta, la letteratura in lingua napoletana, la traduzione, che non è mai una semplice traduzione in lingua napoletana, ma accanto alla letteratura abbiamo sentito la musica, per esempio, ma abbiamo sentito la pittura, ma il teatro, le feste, fino ad arrivare alla vita quotidiana. Ecco, qui mh, questo eh, diciamo, percorso, e questo circuito, secondo me, questo flusso eh, testuale, questa circolarità sincronica di testi eh, che mi pare siano mediatori di concetti, di idee, e arrivino poi, ognuno di questi a dei pubblici anche diversi, a volte permeabili fra loro quindi a volte che si avvicinano fra loro a volte eh, invece mh, non sempre è così però ma eh, posso ancora continuare eh, facendomi ancora la domanda ma di quali testi ancora si parla nel, eh, nel volume di Michele Racca attraverso quale eh, metodologia eh, diciamo, porta avanti questa rassegna interessantissima, affascinante, ricchissima, profonda perché poi qui i fili che potremmo trarre davvero anche guardando i testi che sono rappresentati sono davvero tantissimi ma nel volume abbiamo esempi di letteratura colta come il culto, abbiamo esempi di letteratura colta come il quarto dell'Eneide, ecco mi ha particolarmente interessato questo discorso sul quarto dell'Eneide eh, perché eh, diciamo è un'operazione in lingua napoletana, sappiamo che la lingua napoletana eh, qui in, in questi casi eh, contiene, manifesta costruisce quel sottotesto ideologico che va contro la tradizione per esempio quella toscana eh, che va contro eh, diciamo, le tradizioni eh, stabilite. E che ci serve un po' per rompere gli argini, per uscire eh, per dichiarare la propria, la propria libertà. Quindi, in questo senso, i sottotesti contenuti nel Cunto dei Conti e nel Quarto delle Neri mi sembrano eh, davvero molto interessanti. Ma accanto alla letteratura colta, come è già stato detto, c'è un'operazione molto interessante che Michele, eh, Michele Racch fa, cioè quella di eh, mettere insieme altre forme documentali come ad esempio appunto i libretti da fiera, da mercato, i foglietti di, di preghiere, le immaginette eh, diciamo sacre a volte, tutti i testi che circolavano, eh, che venivano letti, che passavano di mano in mano, che quindi venivano, come dire, riletti, ricostruiti, parodiati, costruendo appunto questa circolarità di cui, eh, attraverso cui è, è possibile anche leggere eh, questo libro. Non posso non citare, non posso fare a meno di citare eh, un uh, credo. Una. Um, uh, una così. Un approccio teorico che, che sottostà alla Napoli civile di Michele Rack, eh, che condividiamo, che è quello di, di, di Lotvan, per esempio. No? Pensiamo a quando Lotvan parla ricostruendo i testi della cultura dei Lubok. I Lubok erano quadretti popolari di vita quotidiana, eh, quindi quadretti popolari eh, russi di vita quotidiana. Quindi eh, diciamo, parliamo quindi di una libera circolazione e di una pratica di riuso eh, del materiale. E, diciamo oh, culturale. Eh, siamo allora nel Medio Seicento oh, e eh, naturalmente ehm, riscrivere il quarto dell'Eneide in napoletano, spostando l'epos verso il carattere erotico, passionale, eh, dove anche la parodia era dietro l'agro, naturalmente, come ho detto, aveva un significato importante. Eh, quindi ecco, ehm, diciamo, circolarità eh, eh, come possiamo dire sincronica dei testi, quindi questo, uh, questa catena comunicativa importante attraverso cui leggere la storia di Napoli e che fa la storia di Napoli, perché i testi sono prodotti dagli eventi, ma poi questi testi producono altri testi che ci aiutano a a ricostruire anche tornando indietro appunto la napoli eh, barocca eh, dicevamo non solo testi in senso eh, sincronico ma prendo un eh, piccolo rapido ma un esempio tra i tanti molto interessanti eh, che eh, ehm, parte proprio da questa eh, riscrittura del, eh, del del testo di virgilio Um, eh, che è eh, l'episodio naturalmente dell'innamoramento di, eh, di donne, dico naturalmente eh, non a caso perché eh, diciamo la ripresa dei classici già a partire dal Rinascimento poi adesso anche nel, in epoca barocca, nel Seicento eccetera, eh, privilegiava quei testi eh, di Virgilio eh, che permettevano di essere eh, più fruiti, perché ricordiamoci che questi testi venivano recitati, venivano ascoltati venivano letti ma anche si ballava, si cantava mentre anche durante eh, le feste quindi erano come dire appartenevano alla corte ma appartenevano a anche al popolo e mh, da poco mh, diciamo ho finito di, di, di lavorare su un secondo dell'Eneide eh, interessante che è uscito però nel 1539 nell'ambito del Tifernate eccetera e questo mi ha permesso di vedere appunto e anche di riscoprire in questo capitolo 5 eh, del, di Michele Rack un po' una storia della ripresa dei classici, eh, quindi anche da questo punto di vista la riscrittura in napoletano è davvero molto importante e molto interessante. Eh, qui, ecco, dicevo, c'è il paragrafo finale di questo capitolo 5 che <coughs> mi è piaciuto moltissimo, dice... Forse qualcosa ha visto. Eh, leggo questo semplicemente a conforto del fatto eh, che non parliamo solo di circolarità sintagmatica eh, e sincronica dei testi, ma che naturalmente c'è anche un lavoro che è quello del filologo, è quello dello storico. Quindi. Dei testi vengono anche recuperate le fonti in qualche maniera, per cui dice questo incontro con nuance erotiche non va fatto risalire soltanto ad una versione burlesca di un classico, o di una solenne storia d'amore vista da un punto di vista triviale e, e prebeo. Il lettore, ad esempio, non dimentichi che una calcografia di carattere erotico con Didone ed Enea era nei modi le 16 posizioni de Omnibus Veneris eh, Schematibus, quindi di Marcantonio Raimondi, che poi proveniva eh, dai eh, disegni di Giulio Romano. Quindi ecco che eh, la commissione <coughs> fra testi ed immagine riassumo veramente in maniera molto sintetica uh, questa circolarità uh, di canali comunicativi, questa circolarità di sistemi segnici uh, questa circolarità di testi della cultura, ecco non è solo uh, linearmente ricostruita e questo è un fatto già molto importante ma è anche uh, ricostruita con l'occhio dello storico e con l'occhio del filologo uh, che appartiene anche uh, davvero a, a Michele Racco. quindi questo uh, fatto della uh, ricostruzione interessante anche per la ricostruzione proprio della fortuna dei classici eh, era, mi sembrava eh, molto importante tra eh, eh, diciamo le modalità che riguardano questa intertestualità, dunque testi che circolarmente si richiamano eh, che costruiscono questa eco comunicativa che, che, che costruisce anche la Napoli perché Napoli è un eco, è una città sonora come si ricordava appena prima ecco eh, accanto a questo c'è un'altra parola che mi ha colpito molto eh, che eh, Michele utilizza eh, parlando di grafica quindi dice ciò che è interessante quali sono i testi, quali sono le modalità attraverso cui la Napoli civile si ricostruisce anche attraverso la grafica ma qui che cosa vuol dire grafica? Beh qui grafica ha effettivamente un uh, significato particolare la grafica uh, si riferisce alla mh, uh, diciamo alla uh, comunione uh, tra uh, uh, case, tra uh, tipografie, eh, tra letteratura, tra testi che vengono editi, eh, tra modalità che ci aiutano anche a uh, uh, perfezionare uh, l'uso uh, dell'immagine, quindi sicuramente xilografie, sicuramente incisione. Ecco, la parola grafica è una di quelle che ricorre eh, diciamo, almeno due o tre volte all'interno del, del volume e che eh, stampa tipo tipografia, scrittura, riproduzione di immagini, xilografie, incisioni, disegni delle stampe, sono un fatto veramente importante, non solo un fatto importante che da eh, come dire costruisce l'identità del testo Napoli civile perché ci sono 75 immagini all'interno di questi dieci capitoli ma è anche ciò che ricostruisce l'identità visiva visionaria immaginaria eh, di questa eh, città eh, di Napoli in questa parte mediana del Seicento. Uh, dunque, questo era uh, uh, interessante, importante, ma uh, sicuramente uh, un altro, uh, oltre questa trasversalità uh, dei linguaggi uh, che è più. Più vicina forse alla concezione semiotica del resto eh, Michele, Michele Rack ha delle incursioni anche in ambito semiotico mi pare e anche in questo testo si possono eh, secondo me notare c'è un punto di vista interessante ad esempio i linguaggi non sono solamente quelli scritti ma la gestualità ripensiamo alle feste, ripensiamo eh, allora al eh, diciamo al teatro ripensiamo a, a, a tutta una serie di comportamenti che hanno una specie di grammatica che li costituisce perché Michele ha ricostruito la grammatica eh, testuale che riguarda i gesti, che riguarda la gestualità napoletana, dice ma che vuol dire il napoletano? Il napoletano è così, e può essere trasportato in tutto il mondo e manterrà le sue caratteristiche di fascino di divertimento, di ciò che ci serve per divertire, di ciò che risponde in fin dei conti alla modernità perché è la modernità che qui sta emergendo dalla Napoli civile quindi ecco, questo eh, come dire, concezione semiotica è quella che naturalmente con cui ho più confidenza uh, rispetto ad altre tematiche che sono state eh, tracciate perché il comportamento è un testo la gestualità è un testo l'evento è un testo quindi mi pare che eh, tutte queste letture eh, che eh, si danno degli eventi che ricostruiscono la Napoli civile siano anche un modo per affrontare questo volume così eh, complesso dove eh, diciamo um, la il concetto di testo, la testualità è una testualità come dicevo prima, una testualità allargata. L'altra parola, eh, forse porro un po' troppo, mi dispiace, ma eh, eh, siamo qui in chiusura, è la parola metamorfosi. Eh, questa metamorfosi è, secondo me una delle parole chiave eh, per poter affrontare il capitolo che, eh, Michele, eh, che Michele Rack magistralmente eh, diciamo riserva al punto perché è un suo, diciamo, intanto è un suo cavallo di battaglia, eh, se ne è interessato dal 1985, ci ha ricordato, eh, diciamo. Eh, Garzanti di allora ci ha ricordato che era stato fatto persino un furto dei suoi testi che mi era sembrata una cosa veramente eh, davvero un, un episodio interessante nell'ambito di questa costruzione, eh, c'è stato anche un furto di testi insomma, eh, che erano rappresentati proprio dalla prima edizione del punto, dunque il genere fiabesco è, è l'altra delle eh, novità è l'altro dei tasselli che fa parte di questa testualità allargata, oltre a cui che abbiamo citato prima è un genere fiabesco che risponde alla richiesta della modernità che sta io vorrei dire nelle aspettative nell'orizzonte di attesa di elite e di folle permette il divertimento perché certo eh, queste opere erano opere che dovevano divertire dovevano arrivare in fin dei conti eh, diciamo a, a divertire chi ascoltava questi no eh, questi racconti eh, era un, un, erano opere di intrattenimento um, ma non erano solamente opere di, di, tratte, di eh, intrattenimento perché eh, questo oh, concetto di metamorfosi eh, che risponde alla modernità a questa modernità che eh, in questo caso oh, Michele Rack studia eh, è anche un modello generativo del racconto di intrattenimento che vuol dire modello generativo? Vuol dire che tutti i racconti del culto, come dice Michele sono uguali e sono diversi Infatti esiste come dire, una struttura interna narrativa eh, su cui mi soffermo giusto qualche attimo, ma che richiederebbe eh, davvero molto. Ehm, e dice perché sono tutti uh, uguali e diversi i racconti del conto, perché i personaggi fiabeschi, così come lui li chiama, escono dalla famiglia, i personaggi eh, diciamo, superano le prove che il viaggio... E lo scontro con l'altro gli impone ricordo che qui eh, questa categoria interno esterno che forse anche un po' è in parte propiana sicuramente o gremasiana ecco eh, qui la ritroviamo anche nelle analisi che fa eh, Michele Rack ben più approfondite eh, sicuramente post proppiana, infatti le possiamo eh, definire e eh, questi eh, personaggi eh, questi, queste funzioni ma soprattutto no, questi personaggi fiabeschi quindi escono dalla famiglia eh, affrontano le prove che il viaggio gli impone, dunque lo scontro con l'altro, questo, e poi tornano trasformati in famiglia. Ecco, è questo, è la trasformazione, è dentro questa struttura, e eh, questa struttura permette tutte le varianti, cioè noi abbiamo questi tre passaggi, eh, uscire da casa, incontrare l'altro, scontrarsi con l'altro, rientrare a casa modificati. Ecco, all'interno di questa, come dire, di questa intelaiatura, di questa architettura, ecco, eh, tutte le metamorfosi sono possibili, tutte le trasformazioni sono possibili e soprattutto sono possibili quelle trasformazioni che, eh, diciamo, vedono il cambiamento. Dunque tutti, ma proprio tutti, Possono cambiare di rango, possono uscire, re e principessi possono modificare il loro status, così come altri dei personaggi, e tutto ciò naturalmente è basile. Dunque traduce il racconto ciò che circolava nei teatri, nei palcoscenici napolitani, con caratteri comici distinti, ma anche efficaci non solo dal punto di vista del divertimento e dell'intrattenimento, ma dava, eh, diciamo, questa idea di. Eh, eh, di modello che permetteva la trasformazione che si adattava benissimo eh, come eh, abbiamo detto a questo eh, classe sociale emergente. Quindi questo era, mi sembra, il discorso metamorfosi, eh, direi che possa essere sintetizzato in maniera molto rozza in questa maniera, però eh, era uno dei punti, secondo me, eh, interessanti attraverso cui avvicinare le metamorfosi del testo di Napoli civile, la circolarità delle immagini e dei sistemi segnici della Napoli civile e dunque la costruzione di questa nuova identità eh, napoletana. Insomma, è inutile ricordare che Basile poi è cortigiano colto che sa mixare sapientemente eh, tradizioni scritte, stampate, provenienti da fonti diverse. Quindi ecco, eh, diciamo che eh, Basile è studiato sapientemente in una maniera magistrale da, da Michele Rack che ci, ci ha raccontato molte cose eh, su questo. Quindi eh, il racconto fiabesco come modello generatore di altri racconti eh, è un modello che implica un poco... La capacità di liberare, di liberarsi che indica, insomma, questo, oh, come dire, eh, questa spinta verso la modernità eh, che eh, è rappresentata, secondo me, proprio da questo, da questo cambiamento, cambiamento di status, dunque la letteratura eh, mette in scena ciò che anche la vita quotidiana eh, può eh, diciamo, mettere in scena, quindi c'è questa corrispondenza anche molto interessante e molto sapiente che eh, Michele mette sempre in evidenza all'interno del testo tra vita quotidiana e, e, e teatro, eh, quindi questo è, eh, mi sembrava uno degli aspetti più interessanti, eh, ma eh, diciamo Giusto qualche, qualche, qualche flash davvero eh, rapido eh, su argomenti a cui Michele ha dedicato tantissimo tempo, tantissime energie, tantissima intelligenza e questo libro. Uh, Napoli civile è un libro profondamente intelligente, profondamente complesso che credo che eh, diciamo, debba essere setacciato da molti punti altri di vista e sicuramente saranno tanti altri i, i fili che possono essere ricavati dalla lettura che questo ricchissimo testo ci propone e anzi io eh, invito i presenti a eh, diciamo a, a, a riunirci eh, diciamo, come dicevo prima al professor Paolella al, al, sì al professor Paolella prima a Michele Rack eccetera ma anche agli altri eh, componenti agli altri partecipanti di questa sera per fare una ricognizione generale di nuovo su questo barocco napoletano sta storia di, questa storia di Napoli napoletana eh, di, di Napoli eh, questa storia della napoli civile anche ai dottorani del nostro ateneo quindi ecco è un appuntamento che eh, magari possiamo costruire di cui ci possiamo eh, con cui ci possiamo anche avere il piacere anche di rincontrarci quindi io allora ringrazio michele per questa lettura che mi ha immerso veramente in aspetti bellissimi piacevoli eh, che eh, però eh, richiede più di una lettura perché è un, un libro massiccio imponente Illuminante, intelligente. Dunque, grazie Michele, e grazie a tutti, grazie alla professoressa Zaganelli, e soprattutto per questo sua magistrale intervento di tipo semiotico narratologico, e mi ha colpito appunto quello che era abbastanza noto, cioè ovvero la simbologia del segno della festa, perché poi, in realtà, tutto è segno, la cultura, è semi, <ride> ha proposto proprio eh, l'eccellenza le, la, dei, dei lavori, quello là che appunto è l'ottomanne che appartiene appunto alla scuola, scuola russa, semiologia russa. E, vorrei a questo punto, eh, gra grazie ancora, vorrei a questo punto, eh, prima che possano intervenire, eh, con eh, attraverso la chat, vorrei soltanto porre una piccola, eh, piccola diciamo, intervento che riguarda appunto, il, la, il nostro centro. Che Giambattista Basile, appunto l'autore del Conte dei Conti, è stato anche un, un membro importante dell'Accademia degli Oziosi, che faceva capo a, a Giambattista Manzo, e di cui Della Porta è stato. Eh, anche viceprincipe di questa categoria, non solo ma eh, in più, a più parti del libro di Michele Lac eh, cita della Porta proprio perché ha avuto una grande influenza anche eh, durante tutto il Seicento, eh, ci lo cita per quanto riguarda per esempio la filosofia naturale, per quanto riguarda il concetto di magia, per quanto riguarda anche le, le ricette che, che si possono trovare nei suoi, nei suoi libri per cui ecco, ha, ha, ha, ha citato anche l'importanza che ha avuto della porta e che purtroppo ah, è, più, è, abbastanza, è ignota, abbastanza ignota vedo che c'è un intervento di Luigi La dice che trova interessantissimo questo tema della metamorfosi che del resto è centrale anche in della porta Infatti, se Michele vuole rispondere, certo, grazie, grazie a tutti. Innanzitutto, ma ho una protesta da fare. Non è che per incontrare gli amici, i lettori devo scrivere ogni volta 519 pagine, <ride> hai ragione potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea grazie grazie perché così, ho, ho preso da tutti quelli che sono intervenuti qualcosa ho preso prima di scrivere il libro mentre lo scrivevo e adesso quando uh, ho visto che hanno letto dentro il libro in maniera approfondita trovando ognuno quello che di fatti c'è in parte perché poi Napoli è molto più ricca In tutti questi aspetti dalla, dalla musica alle accademie appunto dalla magia naturale alla semiotica c'è tutta questa roba naturalmente in maniera molto più ricca di quanto io sia riuscito a fare però più grandi 519 pagine, non lo voglio fare. Quindi, troviamo un accordo. Troviamo un accordo soprattutto con alcuni punti di riferimento, per esempio, con il dottorato di Perugia, che può benissimo aprire degli spazi alla ricerca su Della Porta, su Basile, su questo sì. napoletano. E la professoressa Zagarelli ha le forze accademiche come gli altri naturalmente per arricchire ulteriormente questo che è un semplice primo passo in direzione di questa eh, Napoli civile che eh, spero continui a essere civile, grazie. <ride> grazie Michele, veramente io farei un applauso al tuo libro, alle tue parole, alla tua presenza, veramente grazie e anche agli altri. Vediamo se, se, se scappo via, ma mi stanno eh, sollecitando di uscire, eh, altrimenti mi chiudono fuori. Quindi, grazie di nuovo a tutti. Un abbraccio a tutti, spero di risentirvi prestissimo. Grazie, eh, professore. Paurella, grazie, un abbraccio, grazie. Paurella. Arrivederci, Paurella. Arrivederci, Giovanni. Grazie, grazie. Eh, vediamo, eh, credo che non ci siano altri interventi, perlomeno qualcuno che deve, deve, la voglia parlare sì. eh, si è fatto tardi che ce l'hanno anche te eh sì no, per fortuna sono a casa eh ma anche lì io i pericoli eh, se, non so se ci sono altri interventi non, non li vedo Felice. poi con i singoli prego i miei amici poi, poi no, mi, no, ma, mi, no. non è, è estremamente interessante perché effettivamente ciascuno ha messo in rilievo degli aspetti del libro che è veramente ricchissimo e che ha detto ci grido a te allora a questo punto, se, prima di chiudere, credo che dovremo chiudere, eh, a meno che non ci sia qualche altro, qualche ripensamento ulteriore, di intervento tardivo. Va bene, allora a questo punto eh, chiudiamo, non prima di dire che la prossima videoconferenza del terzo giovedì del mese di giugno sarà tenuta dal professor Massimo Ciavolello della UCLA in Los Angeles con il titolo provvisorio La malinconia erotica nel rinascimento tra medicina e letteratura. Okay. avremo un nuovo mini convegno sui diversi aspetti del concetto di natura tra Medioevo e Rinascimento, organizzato dal professor Francisco de Mendoza dell'Università Santa Maria del Brasile. Con i relatori saranno il professor Bubeglio dell'Università di Buenos Aires e il professor Maria Sorocchina e Wael Perro delle pratiche delle solitudini di Parigi. Bene, in attesa appunto di questi nuovi interventi vi dico, appunto, diciamo a tutti, buonasera. Grazie. Grazie, tutto, arrivederci. Grazie, tutto. Buonasera, sì. arrivederci grazie a tutti, arrivederci a tutti, grazie Michele poi ci sentiremo a giugno. Sì.